in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa bellissima maglia che ho deciso di chiamare maglia confetto per poterla realizzare ho utilizzato un nuovissimo filato della Mistico Linea Universe che è questo gomitro da 50 grammi formato dal 70% di fibra eh, naturale e 30% di lana merino è un filato veramente sofficissimo e si lavora benissimo io ho utilizzato questo colore viola ma ho anche altri colori a disposizione tra cui questi tre che vi voglio mostrare e che sono il beige il verde e l'azzurro vi consiglio anche se volete fare eh, qualcosa di più colorato di poter unire diversi colori tra di loro potreste unire il beige con il viola o anche il beige con il verde o il beige col blu questo se lo volete sfumato e quindi non volete usare un unico colore per quanto riguarda il quantitativo vi dico già che per realizzare questa maglia io ho utilizzato 350 grammi lavorando con l'uncinetto sia del 4 e mezzo che del 5 ho lavorato quasi tutto la maglia con il 4 e mezzo, il 5 mi è servito solo per andare a fare le maniche più larghe e realizzare questa sorta di eh, manica a campana, che vedete ferma i pollici, ma più che altro non perché abbia fatto un foro, ma soltanto perché ho fatto passare il pollice in questi fori creati appunto dal motivo che ho scelto. Quindi come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito um, filati Elsa, ossia al mio sito, dove potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori. Date un'occhiata anche all'Universe Color, ho due colori che sono sfumati e quindi potete fare la maglia in versione sfumata senza dover unire però due colori, ma lavorando già un gomitolo che è sfumato eh, detto ciò passiamo al parlare della lavorazione, è semplicissima sono tre giri che vanno sempre ripetuti si parte dal basso, quindi si lavora in tondo e poi si arriva agli scalfi a quel punto i giri non sono più tre ma diventano sei e si lavora sempre in giri di andata e ritorno una volta arrivata all'altezza eh, all delle spalle si vanno a cucire e poi si va a creare le maniche per poter creare le maniche io ho utilizzato lo stesso motivo della parte centrale della maglia ma come vi ho detto gli ultimi motivi sono andata a lavorarlo con l'uncinetto il numero 5 per creare questo effetto campana e poter in modo tale poi fermare la maglia passando attraverso quindi il foro della lavorazione il pollice in modo da tenere la manica bella ferma una volta fatto ciò sono andata ad aumentare il collo nel senso che ho fatto un giro intorno al collo per dargli questo effetto ancora un po più alto un po merlettato che richiamasse maggiormente il la lavorazione con cui ho terminato appunto la manica della mia maglia vi posso assicurare che la maglia sebbene forata tiene veramente calda io sotto sto indossando un top eppure non sento assolutamente freddo alle maniche nonostante appunto sia una lavorazione forata questo perché il filato è veramente caldo quindi se lo volete indossare anche nelle giornate più fredde con sotto un lubetto vi posso assicurare che vi terrà al caldissimo detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi sempre le vostre foto o tramite facebook nella mia pagina Uncentando con Elsa o il gruppo facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare da cui voglio già darvi una piccola anticipazione ma dal mese prossimo, quindi da gennaio inizieremo a fare delle dirette nel quale vi proporrò delle uh, lavorazioni e chi parteciperà a queste dirette avrà poi degli uh, uh, gadget possiamo dire il gadget, vabbè, um, devo ancora ben decidere però avrà uh, dei particolari sconti uh, nel mio sito quindi ci divertiremo un po' a creare anche queste cose però questo partirà da uh, gennaio, quando sarò un po' più libera da alcuni impegni uh, e un'altra cosa che vi volevo dire um, farò anche presto, forse uscirà anche prima della realizzazione della maglia un video nel quale vi presenterò, e ve lo faccio vedere questi pacchettini regalo di Natale dove all'interno troverete un gomitolo con un pompon per realizzare un cappello ho fatto diversi, um, um, diversi uh, abbinamenti tra vari filati che possiedo e il pompon quindi potete comprare uh, per voi stesse e farvi un autoregalo uh, quindi questo gomitolo con il pompon oppure potete acquistarlo sul sito e mandare però uh, il pacchetto alla persona a cui volete regalarlo perché sapete che uh, lavora sia ai ferri che all'uncinetto e quindi volete Mandargli questo regalo in modo che si possa fare da sola il proprio ehm, cappellino naturalmente adesso non sono ancora sul sito, li sto caricando ma entro domenica sera quindi questo video che uscirà comunque eh, più in là, penso lunedì, quindi li troverete già sul sito comunque sto caricando appunto questi eh, pacchetti natalizi dove appunto si possono creare i cappelli detto ciò, noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato della mistrico linea universe allora questa in realtà è una volta che devo ricominciare da capo. quindi questa volta vi faccio un campione perché mi sono accorta che purtroppo la mia, uh, um, la mia telecamera ha deciso che non mi doveva registrare la voce quindi vi dico già che lavorerò con un centro del 4 e mezzo e che io nella maglia vera e propria ho montato 120 catenelle che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 quindi come sempre mi raccomando misuratevi. ovviamente il Seno o la circonferenza fianchi per capire quante catenelle dovete andare a mettere per raggiungere tale circonferenza. E io con 120 catenelle, lavorando con un 104, e mezzo riesco ad avere la larghezza di circa 80 centimetri, che è quella che mi serve. Quindi io direi comunque per una taglia M dovete andare a mettere almeno 23 se non anche 4 motivi in più, per una taglia L 4, 5, se no addirittura 6 motivi in più. Detto ciò andiamo a lavorare e facciamo il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stra prima maglia alta. 2 catenelle di base 1 e 2 prendo il filo rientro nella stessa catenella di nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle di base entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 3 catenelle di base entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 ricominciamo da capo quindi saltiamo 3 catenelle entriamo nella quarta andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle prendiamo il filo rientriamo andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 saltiamo 3 catenelle entriamo nella quarta andiamo a fare una maglia bassa quindi dobbiamo continuare così per tutto il primo giro terminato il primo giro vi farò vedere come andare a fare il secondo sto terminando il primo giro ho fatto la maglia bassa e 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entro nell'archetto di 2 catenelle vado a fare 5 maglie alte quindi una 2 3 4 e 5 una maglia alta sopra la maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare due mezze maglie alte quindi una e due prendo il filo vado nell'archetto successivo e di nuovo vado da realizzare due mezze maglie alte quindi una e due e si ricomincia da capo una maglia alta sopra la maglia alta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 Archetto successivo e di nuovo due mezze maglie alte, una e due, e ricominciamo da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta. 5 maglie alte all'interno dell'archetto, e 2 catenelle: una, due, tre, 4-5, una maglia alta sopra la maglia alta due mezze maglie alte dove abbiamo l'archetto e 2 catenelle una due due mezze maglie alte nell'archetto successivo una e due e continuiamo così quindi per tutto il secondo giro vi farò vedere come terminarlo e iniziare poi il terzo sto terminando anche il secondo giro fatto le ultime mezze maglie alte entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima a questo punto andiamo a realizzare il nostro terzo giro e realizziamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa 3 catenelle di separazione una due tre andiamo dove abbiamo la terza maglia alta del gruppo di 5 quindi una due tre e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una due tre Prendo il filo, salto le ultime due maglie alte del gruppo di 5, entro nella maglia alta nell'ultima maglia alta, quella prima delle mezze maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo e vado dove ho la prima delle mie maglie alte, quindi salto tutte le mezze maglie alte, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza maglia alta del gruppo di 5, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto quindi le ultime due maglie alte del gruppo di 5, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, Salto tutte le mezze maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e si ricomincia da capo. 3 catenelle. Vado dove ho la terza del gruppo di 5 maglie alte, 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 2 maglie alte quindi entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le mezze maglie alte vado dove ho la maglia alta, la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme 3 catenelle: una, due, e tre, e di nuovo vado dove ho la terza delle mie gruppo di 5 maglie alte. E realizzo una maglia bassa. 3 catenelle una, due, tre, vado dove ho, l'ultima delle maglie alte, e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto tutte le menze maglie alte. Vado dove ho la prima maglia alta non chiusa. e reali eh, Scusate, la prima maglia alta, e realizzo una maglia alta. Non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. Quindi, questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro terzo giro. Continuiamo insieme che tanto io ho quasi finito quindi 3 catenelle vado dove ho la terza del gruppo di 5 maglie alte e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle vado sopra l'ultima maglia alta quindi qui e vado a fare una mezza maglia alta non chiusa scusate, una maglia alta non chiusa come vi ricorderete, noi abbiamo iniziato facendo due maglie, due catenelle che vedevano proprio la nostra prima maglia alta non chiusa. Quindi entro dove ho le due catenelle, dove ho la seconda catenella, e vado a fare una maglia bassissima, ottenendo così due maglie alte chiusi insieme. E adesso si ricomincia dal primo giro. Abbiamo una base diversa, quindi ve la faccio rivedere, e andiamo a fare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta, 2 catenelle di separazione prendo il filo, rientro nella maglia bassa, eh, nella, scusate dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo, quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e alizio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo. Quindi ho ripetuto dal primo giro. Questi sono i tre giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Vi ricordo che io ho montato 120 catenelle, che lavorerò sempre con un centro del 4 e mezzo. E uh, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora sono arrivata all'altezza degli scalfi, ho ripetuto i motivi per 14 i giri per 14 volte, quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi, ripetuto per 14 volte i giri. E poi sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, sono andata a contarmi: diciamo, il motivo, vedete questo. Va da qui a qui, è un motivo e io non un totale di 15. Quindi ne ho messi 7 dietro e 8 davanti, andando a mettere il marcatore dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vedete qui ho l'ultimo motivo: qui ho le due maglie alte chiuse insieme e sono andata a mettere il marcatore. E qui stessa cosa dove inizio il giro. Scusate, ho fatto le 3 catenelle. Per iniziare benissimo adesso proseguiremo sempre con lo stesso punto ma andremo a lavorare in giri di andata e ritorno e vi farò vedere quindi come andarli a fare e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa e ora lavoro normalmente il mio secondo il mio primo giro quindi 2 catenelle Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia alta 2 catenelle, rientro, un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione una e due. Scusate un mio capello, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. E di nuovo 2 catenelle e faccio sempre il mio primo giro fino ad arrivare dove ho il secondo marcatore. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come poi iniziare a fare il secondo. Sto per terminare il secondo giro, vado nell'ultimo archetto: i 2 catenelle, vado a fare due mezze maglie alte, una e due. Entro nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. Mi giro con la lavorazione, e vado a fare il mio terzo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di alta di base, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado, salto le maglie le mezze maglie basse, alte, scusate, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1 2 3 e adesso vado a lavorare normalmente il mio terzo giro. Quindi entro dove ho la terza delle mie cinque maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle vado a fare una maglia bassa catenelle 1 2 3 vado sull'ultima maglia alta quella che si trova sopra la maglia alta del primo giro quindi questa e vado a fare una maglia alta non chiusa salto le mezze maglie alte vado dove la prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa Chiudo le due maglie alte, continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminare, e come iniziare il quarto. Sto per terminare anche il mio terzo giro, vado, fatto le 3 catenelle, vado dove l'ultima maglia alta, e realizzo una maglia alta non chiusa, vado sopra l'ultima maglia alta saltando le mezze maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, rientro dentro la terza, sempre nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. mi giro con la lavorazione vado a fare il mio quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta 2 catenelle di separazione e rientro e vado a fare un'altra maglia alta scusate non rientro vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e continuo come sempre lavorato quindi vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 2 catenelle vado dove ho la maglia bassa e rizzo la maglia bassa continuo così quindi per tutto il quarto giro sto terminando il mio quarto giro ho fatto le due catenelle vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia alta 2 catenelle vado dove ho la terza catenella che avevo la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il quarto giro mi giro con la lavorazione vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta entro nell'archetto i 2 catenelle vado a realizzare 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5: una maglia alta dove ho la maglia alta e poi vado a lavorare nell'archetto: i due catenelle, due mezze maglie alte, una e due. Vado nell'archetto successive di nuovo: due mezze maglie alte, una e due, e poi ricomincio normalmente. Una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto: i 2 catenelle continuo quindi a lavorare normalmente tutto il quinto giro qui adesso andrò a fare 5 maglie alte poi vi farò vedere come terminarlo iniziare il sesto giro Quindi continuo così per tutto il mio quinto giro Sto per terminare anche il quinto giro vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta Vado nell'archetto i due catenelle e realizzo 5 maglie alte 2 3 4 e 5. Vado dove ho la terza catenella che qui volevo la mia prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Bene, così ho terminato anche il mio quinto giro. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il sesto e ultimo giro e poi si ricomincerà da capo e vado a realizzare. 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte all'interno dell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e vado a lavorare sopra l'ultima maglia alta, prima delle due mezze maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le mezze maglie alte, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, Chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle e ricomincio. Vado dove ho la terza del gruppo di 5 delle maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e continuo così per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo. e come, come iniziare dal primo. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza maglia alta del gruppo di 5 all'interno dell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa catenelle vado dove ho all'ultima delle mie maglie alte quindi entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta bene abbiamo terminato così le nostre sei maglie giri che ci servono per avere il nostro motivo adesso giro la lavorazione vi faccio rivedere come rifare il primo e poi continueremo a lavorare questi giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle e vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta 2 catenelle di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 2 catenelle di separazione vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme realizzo una maglia alta 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione, vado dalla maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, quindi questo è ricominciare il nostro primo giro. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi faremo la stessa cosa dietro. Mi raccomando, dietro dovete ricominciare dove avete il marcatore, quindi entrando sempre dove avete le due maglie alte chiuse insieme, sia da quest'altra parte che da quest'altra parte. E poi andremo a fare le maniche, con le maniche ritorneremo a lavorare in tondo lo stesso punto e andremo a fare delle maniche, presumo lunghe, non le farò tre quarti ma lunghe. Allora alla fine ho ripetuto il motivo per due volte, stavo iniziando il terzo ma mi sono fermata al secondo giro e poi sono andata a cucire, vedete qui, per un motivo intero, quindi dall'esterno fino a qui, eh, all'interno ho cucito per un motivo intero, che sono circa 7 cm, scusatemi, 8 cm, stessa cosa da quest'altro lato, quindi ripeto, ho ripetuto il motivo per un totale di due volte, ho iniziato il terzo ma mi sono fermata al secondo giro, e vedete, è venuto questo Scollo effetto onda, che trovo veramente molto carino e particolare. E adesso possiamo andare a lavorare le maniche. Allora, adesso lavoreremo la manica. Lavorerò sempre con un centro e quattro e mezzo e lavoreremo di nuovo lo stesso punto in giri di tutto tondo. E andiamo a lavorare in questa maniera. Parto dalla parte sotto del mio scalfo e vado a lavorare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta. 2 catenelle di separazione e rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado qui dove ho l'archetto dove ho questo piccolo foro e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado qui in questo foro quindi salto le due maglie orizzontali vado a fare la mia maglia alta le 2 catenelle Rientro un'altra maglia alta e di nuovo 2 catenelle. Salto 2 maglie alte orizzontali. Vado nel forellino e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il giro vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro eh, il motivo contando quindi il nostro ventaglio, quindi la maglia alta le due catenelle la maglia alta e poi naturalmente ricominceremo con il secondo giro eh, che non vi farò rivedere perché comunque è uguale a quando abbiamo fatto la lavorazione di sotto era solo per farvi capire comunque come fare la lavorazione qui con il primo giro e come terminare iniziare giustamente col secondo sto terminando il giro ho ripetuto il mio archetto e la mia ventaglio quindi maglia alta 2 catenelle maglia alta per otto volte quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso parto normalmente con il secondo giro andando a fare quindi le mie 3 maglie le temi 3 catenelle che qua la mia prima maglia alta 5 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle di 2 catenelle scusatemi e poi di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta e le mezze maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle e poi finito questo inizio il terzo giro quindi uguale a come abbiamo fatto la maglia sotto io naturalmente continuerò qui così per tutta la lunghezza della manica voglio una manica lunga quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro e il giro scusatemi il motivo allora ho ripetuto il motivo per 15 volte, gli ultimi, tre, gli ultimi 5 motivi sono andata a cambiare l'uncinetto lavorando con quello del 5 in modo da far venire la manica a campana. Stessa cosa quindi anche nell'altra manica, ho lavorato per 15 motivi, gli ultimi 5 sono andata a lavorare con l'uncinetto numero 5 per poter allargare la mia manica. Un'ultima cosa che ho fatto è stata riprendere la lavorazione anche sul collo che me la detto bene così vedete perché lavorando sempre in tondo sono andata a fare un altro motivo in modo da avere il collo, il collo un po più alto voi potete naturalmente non farlo o farlo anche di più si riprende naturalmente la lavorazione io ho ripreso dal eh, secondo giro perché avevo fatto il scusate dal terzo giro perché mi ero fermata al secondo giro del motivo eh, però se voi avete invece fermato ehm, per arrivare alle spalle al terzo giro al primo giro continuate la lavorazione in modo appunto da poter aumentare il vostro collo io vi ripeto oh, sono andata a ripetere soltanto un motivo quindi ho ripetuto tre giri in modo da ritrovarmi di nuovo con l'effetto onda e ho stato solo un tantino giusto per non avere il collo troppo largo eh, ma non volevo farlo invece alto quindi mi va bene aver fatto solo questi tre giri detto ciò quindi la nostra maglia è terminata